No <laughs> Ciao a tutti, io sono Riccardo Scaffidi di Idee Sottosopra oggi sono qui con Marco Marrone e Savino Balzano per parlare di lavoro e della crisi del mondo del lavoro che è un tema che sicuramente sta a cuore a tutti noi e, mh, entrambi i nostri ospiti di oggi si sono occupati di questo tema sia come studiosi sia come attivisti in particolare Savino nella sua esperienza di sindacalista eh, e Marco eh, nelle file del movimento Riders Union Bologna di cui dopo comunque parleremo. Prima di iniziare lascio direttamente a voi la parola per far sì che vi presentiate, magari partendo da Savino. Allora, intanto grazie per l'invito, buongiorno a tutti, io mi chiamo Savino Balzano, mi occupo eh, di lavoro e diritti legati al lavoro, eh, che in realtà significa, lavori, significa occuparsi di costituzione e cittadinanza inevitabilmente, lo faccio come sindacalista lo faccio come autore perché scrivo e parlo di lavoro diciamo ecco Perfetto. Marco cosa, cosa ci racconti? Io invece sono Marco Marrone sono un ricercatore in sociologia dei processi economici e del lavoro all'università del Salento mi occupo mi sono occupato in particolare negli ultimi anni di uh, lavoro di piattaforma e a partire dal food delivery, ma non solo, come appunto ricordavi anche tu, e sì, sono un attivista anche della rete di democratizing work, che appunto è una rete che nasce durante la pandemia e che, appunto, potrebbe provare a ripensare i processi di democratizzazione del lavoro, di mercificazione della società e anche di decarbonizzazione della produzione. Perfetto. Partirei direttamente con una domanda a Savino. Tu Savino hai scritto un libro molto interessante, anche molto agile nella lettura, essendo molto breve, che si intitola «Pretendi il lavoro». E in questo testo tu eh, fai una panoramica, mh, anche storica, tramite cui mostri come il mondo del lavoro degli ultimi anni sia stato modificato da tutta una serie di interventi legislativi, primo fra tutti il Jobs Act, che hanno diciamo, eh, eroso i diritti sanciti nello Statuto dei Lavoratori, creando quindi nuove forme di precarietà. E, in particolare tu nel testo distingui tra precarietà del lavoro e precarietà nel lavoro. Ti chiederei quindi di spiegarci innanzitutto eh, il significato di questa distinzione che tu operi e poi di parlarci un po' anche appunto di queste riforme in materia del diritto del lavoro che hanno caratterizzato la politica degli ultimi anni. Ma intanto grazie per la domanda. Quello che mi ha spinto a scrivere quel primo libro e poi in realtà è ciò che mi ha spinto a scrivere anche le cose che ho scritto dopo e il fatto che ad un certo punto mi sono reso conto di come il mondo del lavoro sia al centro di una propaganda continua e costante che eh, in qualche modo si sforza di disegnare un mondo del lavoro che in realtà non esiste. Le riforme del mercato del lavoro nel nostro paese hanno eh, avuto tutte una caratteristica comune che ha in qualche modo eh, dimostrato come su certi temi, in particolar modo su quello del lavoro, ci sia sempre stata una sorta di intesa bipartisan, trasversale a tutte le forze politiche di sistema, a tutte le forze politiche che alternativamente guidano le sorti del nostro Paese. L'agenda è sempre stata caratterizzata da, eh, dalla volontà di introdurre ferocemente elementi di precarizzazione del mondo del lavoro. All'interno del mio libro del libro che citavate, io distingo tra precarietà del lavoro e precarietà nel lavoro. La precarietà del lavoro è una precarietà che viene introdotta nella nostra esperienza giuridica già a partire dagli anni 90. In realtà, questo avviene con il sopravvento della, del modello capitalistico neoamericano sul modello capitalistico renano, eh, per utilizzare una dicotomia di Albert e diciamo, grazie a logiche che erano logiche esterne al nostro Paese che venivano imposte dall'esterno, ad esempio Ria Oxe c'è uno studio molto importante che non viene sufficientemente citato che è Job Study nel 1900 dei primi anni eh, 90 e con questo studio si dettava proprio quella che poi sarebbe stata l'agenda dei decenni successivi in merito alle forme contrattuali del lavoro. E si affermava che i contratti di lavoro atipici, i contratti di lavoro non standard, cioè i contratti di lavoro che venivano chiamati flessibili, che venivano ricondotti a quella che loro definivano Flex Security, dovessero assumere un ruolo di centralità nel mercato del lavoro e dunque lavoro, i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro interinale, eh, formule di lavoro intermittente, eh, formule di lavoro ibride tra l'autonomo e il subordinato part time involontari, perché la flessibilizzazione riguarda anche gli orari di lavoro, oppure formule contrattuali che eh, vengono impropriamente adoperate in ambito del lavoro come contratti di formazione, come stage o alternanza scuola-lavoro. Ed ecco che il contratto tradizionale di lavoro, ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, ha perso quella centralità che invece era sua propria nelle tradizionali logiche del lavoro. Ma questo non bastava perché lo stock in ingresso nel mercato del lavoro è stato modificato in questo modo dando grande spazio ai contratti di lavoro atipici che oggi rappresentano la sta grande maggior maggioranza dei contratti di lavoro in ingresso. Però c'era un grosso stock di lavoro già consolidato che era invece ampiamente protetto e questo è stato destrutturato con la precarietà nel lavoro che è la precarietà del quotidiano dell'attività lavorativa con il tentativo di eh, liberalizzare il controllo a distanza Jobs Act, il demanzionamento, ancora Jobs Act, con la destrutturazione del diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo governo Fornero e Jobs Act ancora una volta. La volontà, soprattutto in fase di parentesi emergenziale, è stata quella di destrutturare i diritti civili del lavoro, io così li definisco, per andare poi a incidere su quelli politici, ovvero sia per disinnescare la partecipazione democratica dei lavoratori sui luoghi di lavoro e in generale nel Paese. Le riforme del lavoro nel nostro Paese sono state riforme principalmente di potere. Passando invece a te, Marco, tu hai scritto un libro, anche questo molto interessante, che anche questo mi sento assolutamente di consigliare, che si chiama Rights Against the Machines, che è più focalizzato sui eh, problemi legati, diciamo, alle piattaforme digitali, che come tu spieghi sono sempre di più in espansione, sempre più utilizzate, e, e sempre più presenti nelle nostre vite per diversi aspetti eh, tu inizi proprio il libro dicendo adesso per ordinare del cibo per affittare una casa vacanze eccetera eccetera per diverse cose passiamo attraverso delle, eh, delle piattaforme e, queste piattaforme digitali mh, come tu spieghi sono eh, diciamo circondate da tutta una retorica eh, che le esalta e esalta la loro capacità di offrire un lavoro in forma flessibile, eh, c'è un po' la retorica del lavori quanto vuoi, quando vuoi, ehm, come se queste piattaforme fossero in grado di offrire un lavoro, diciamo, mh, completamente autonomo. E, qual è invece la realtà dei fatti? Nel senso, come funzionano queste piattaforme, come, di cosa si tratta innanzitutto, e come gestiscono la forza lavoro? E, e ti chiederei di spiegarci se si tratta davvero di, appunto, eh, di un caso di lavoro smart, eh, autonomo e libero oppure se non si tratta invece di un lavoro diciamo di fatto subordinato senza però le tutele tipiche del contratto insomma, da dipendente? Sì, grazie grazie mille della domanda e grazie mille dell'invito diciamo che potrei rispondere partendo un po' Anche dalle cose che diceva Sarino prima, cioè c'è stato un, un processo di precarizzazione che è stato indubbiamente sul campo delle riforme della legislazione, di quello, come dire, che è successo in, sulle leggi sul piano formale. C'è stato un altro processo di precarizzazione che in realtà è venuto fuori, come dire, grazie alla capacità delle tecnologie digitali di trasformare il lavoro, okay? E di renderlo in un certo qual modo sfuggente a quelle che sono i tradizionali, le tradizionali categorie con le quali ci si è interfacciati. Questo è quello che, come dire, è successo, sta succedendo negli ultimi anni, ossia le tecnologie digitali sono in grado, mi sto convincendo convincendo sempre di più che siano in un grado di nascondere il lavoro, cioè più di automatizzare più di sostituirlo con le fabbriche le cosiddette dark factory no? Cioè scure perché non c'è neanche bisogno della luce che c'è solo un'interazione fra le macchine in verità queste eh, previsioni catastrofiche da parte degli economisti, secondo cui eh, quasi il 50% delle professioni sarebbero state sostituite dai robot, no, no, non sta avvenendo, non solo, ma le evidenze empiriche ci dicono che in verità sta aumentando. Il tasso di sfruttamento del lavoro il del lavoro vivo ecco, insomma, delle, della carne delle persone, e questo è quello che appunto hanno un po' messo in luce i rider, cioè di come, eh, grazie anche, questo non solo alle tecnologie, ma grazie anche a una certa retorica, alle piattaforme digitali, c'è cioè quella del cosiddetto lavoretto, del lavoro a vuoi. Ricordo dopo i primi scioperi dei rider, le risposte dei vari CEO erano: ma perché scioperate, eh, c'è in realtà questo un hobby, è qualcosa che si fa nel tempo libero. Eh, ricordo Matteo Sarzana di Delivero che raccontava che il suo rider preferito era questo broker finanziario che il, la, la sera, dopo aver fatto milioni insomma, sul, mercato, sul mercato finanziario, la sera tornando a casa, pedalava consegnando pizze così eh, si, teneva, si teneva in forma. Ecco, eh, in verità appunto quello che è successo altro che flessibilità, altro che autonomia, altro che sostituzione del lavoro. Diciamo, la realtà, quella che raccontano i Rider è di turni di lavoro massacranti, di eh, intensificazione costante della prostazione lavorativa, di perdita delle tutele, eh, di quelle che sarebbero le tutele riconosciute normalmente ai lavoratori subordinati. E quindi il risultato che abbiamo è quello, come dire, di un lavoro eh, in realtà sempre più precarizzato e che eh, come dire, non, non vede nessun tipo di beneficio rispetto a quello che può essere la riduzione. Distribuzione del benessere tecnologico, però, eh, diciamo, eh, ci tengo molto anche a sottolineare questo altro aspetto, eh, come dire. Mh, Molte di queste pratiche non appartengono soltanto al mondo dei rider, il senso del, dello slogan non per noi ma per tutti era quello di mettere in evidenza come questo processo di precarizzazione, di nascondimento del lavoro, di crescita sproporzionata delle ore di lavoro gratuito, appunto non riguarda solo i rider ma penso che tutti noi, come dire, il tempo che spendiamo su Whatsapp, il tempo che spendiamo, come dire, eh, rispetto a reperibilità, a connettività costante, in realtà è tutto un tempo di lavoro non retribuito che sta aumentando a dismisura ecco insomma per tutti noi, così come eh, sono sempre di più il numero di persone che si trovano ad aver che fare come dire, con indicatori, algoritmi, obiettivi, premi di risultato, chiamiamoli come lo vogliamo, che in verità allargano a dismisura il tasso di sfruttamento del lavoro. E questo come dire, è un mondo che cresce sempre di più e del quale, eh, del quale come dire, i rider sono riusciti a rappresentare una parte nel quale si identificano, ma non c'è solo questo, questo cioè non c'è solo questo processo di intensificazione della prestazione lavorativa e di spremitura di ogni come dire, capacità produttiva che abbiamo, ma c'è un allargamento che va anche ben oltre lo spazio extra in questo le piattaforme si distinguono rispetto alle aziende del passato, perché appunto non usiamo solo per ordinare la pizza o per andare in vacanza ma come dire anche ora stiamo utilizzando una piattaforma per certi versi no e lo utilizziamo quando facciamo dei post le utilizziamo e questo secondo me mette in evidenza che in realtà di fianco alla prima fonte normale tradizionale di sfruttamento del lavoro ormai ne sta emergendo un'altra che è legata alla produzione di dati. Questo anche qua non è una novità. Già Romano Alquadro, ai tempi della Fiat, ci raccontava come gli operai non fossero solo produttori di merci, ma anche e soprattutto di conoscenza. No? E oggi questo tipo di estrazione si è diffusa, come dire, a macchia d'olio. Per cui se facciamo il conto del tempo che perdiamo a, a produrre, perché tutte le, e questo è il senso anche del lavoro digitale, cioè tutte le volte che noi poggiamo il nostro dito sopra al nostro smartphone, fosse anche solo per scorrere il nostro wall di Facebook, noi stiamo producendo dati che una multinazionale estrae e mette al lavoro a proprio beneficio. Questo ormai accade anche mentre dormiamo. Se vi mettete l'orologio che vi calcola la qualità del sonno, nei fatti anche mentre dormite producete dei dati che in un qualche modo alimentano la vita grande macchina capitalista e questo insomma è il senso di dove si sta andando, ma del resto come dire su questo basta ritornare ai classici e renderci conto che insomma il capitalismo se non incontra alcuna opposizione si prende tutto, insomma anche la, la nuda vita. Ecco. Volevo tornare un attimo da, da Savino, ehm, c'è una domanda che nel tuo testo è ricorrente, la metti a fine di ogni capitolo, tu scrivi. Um, un lavoratore consapevole di essere sottoposto all'eventualità del controllo a distanza, um, conscio dell'eventuale demansionamento derivabile da ciò, conscio dell'ulteriore possibilità riservata al datore di lavoro di licenziarlo senza possibilità di reintegra. Quanto sarà naturalmente propenso a denunciare un'ingiustizia, a reagire a un sopruso, a rivendicare per sé e per i suoi colleghi una migliore condizione di lavoro? Ehm... Um, il punto diciamo è un po' eh, che eh, tutte queste riforme degli ultimi anni hanno messo i lavoratori in una condizione di debolezza totale, no? li hanno un po' disarmati. Ti volevo chiedere, Savino, dato che tu comunque eh, hai diciamo, comunque un, anche un ruolo, eh, un'attività da sindacalista, da attivista in generale, eh, che spazi vedi oggi per l'azione, per la lotta, eh, per provare a fare qualcosa sia come individui ma soprattutto come collettività? Io credo che quello che poco fa ci stava dicendo Marco sia di grandissimo interesse perché conferma quello che in realtà provavo a dire io in apertura cioè attorno ai temi relativi al lavoro si consuma una propaganda che è veramente violentissima violentissima al punto da negare anche le evidenze più palesi cioè fenomeni di sfruttamento eh, profondo eh, eh, che in qualche modo ledono anche la, la, la basica dignità della persona, dell'individuo, che vengono in qualche modo presentati come hobby. Cioè io ti sfrutto, io ti distruggo, io ti alieno eh, come mai è accaduto nella storia dell'umanità e ti racconto e racconto all'opinione pubblica che ti sto facendo un favore, che ti sto dando un'opportunità in più. Ora, guardate, questa è una mentalità che, eh, ed è una propaganda che fa morti e feriti, e ne fa tanti, e li fa anche tra i lavoratori, perché divide i lavoratori, spacca il mondo del lavoro. Noi abbiamo un mondo del lavoro che è in frantumi: abbiamo i lavoratori autonomi che ce l'hanno con i lavoratori dipendenti, cioè abbiamo i dipendenti che ce l'hanno con i dipendenti, i dipendenti privati che ce l'hanno con i dipendenti pubblici. Ci abbiamo quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, per cui vale il Jobs Act, che ce l'hanno con quelli che sono stati assunti prima di tale data e che invece hanno un altro tipo di normativa, per, per, anche se anche per loro fortemente depotenziata. Noi abbiamo un mondo del lavoro in frantumi, in cui i lavoratori purtroppo, per via di questa azione di propaganda che non ha avuto un contrasto efficace, soprattutto da parte dei sindacati che avrebbero invece dovuto svolgerla, quell'azione di contrasto, noi abbiamo un mondo del lavoro in frantumi e ciò di cui noi abbiamo disperatamente bisogno è di una visione, cioè io questo lo percepisco proprio quotidianamente nel, nel rapportarmi con le lavoratrici e con, con i lavoratori che rappresento. Cioè oggi noi siamo abituati, non dico noi presenti, dico in generale, a guardare al breve termine, a guardare, ma perché? Perché è la società della, della sopravvivenza, della sussistenza che ci ha spinto in questa direzione. Manca una visione, manca una visione del modello di lavoro e dunque del, no, non c'è una, una totale e piena consapevolezza dell'inattuazione, del tradimento del disegno costituzionale in questo Paese. Quindi io credo che sia semplicemente fondamentale ripartire da qui, perché se noi non eh, ricostruiamo una visione circa il mondo che vogliamo, circa ciò che riteniamo giusto e ciò che riteniamo sbagliato, se non mettiamo, eh, come dire, chiaramente in luce il tradimento che alla Costituzione è stato ordito, non, non sarà facile mettere insieme i lavoratori e quando i lavoratori sono divisi, le controparti hanno già vinto. Hanno Già vinto perché se è proprio delle dinamiche relative al rapporto di lavoro non lo è per nessun altro ambito quel rapporto di forza profondo eh, eh, sorretto da un conflitto sociale innegabile che c'è tra il datore di lavoro l'impresa soprattutto la che io mi riferisco soprattutto alla grande impresa la multinazionale e il prestatore d'opera e il lavoratore cioè, il volemo sebbene è una narrazione neoliberista che non sta in piedi, ci sono interessi contrapposti, c'è cioè un profondo conflitto sociale che è stato completamente depoliticizzato, noi dobbiamo andare a ripoliticizzare quello spazio, creare delle opportunità di partecipazione democratica reali, concrete, fattive e mettere insieme i pezzi del mondo del lavoro che sono stati disgregati si diceva prima, noi abbiamo un mondo del lavoro precario in quanto sono precari i contratti di lavoro, abbiamo un mondo del lavoro che è precario in quanto è precario nel quotidiano dell'attività lavorativa. Si è sdoganato il controllo a distanza, si è sdoganato il demansionamento, si è sdoganato il licenziamento illegittimo. Guardate che è una cosa grave io tengo corsi di diritto sindacale per sindacalisti quando racconto sta roba ai giovani sindacalisti, vedo il loro stupore, cioè non c'è consapevolezza di quelle che sono oggi le regole, per esempio in materia di reintegra, in caso di licenziamento illegittimo, cioè tu hai un giudice che dice che sei stato licenziato in maniera illegittima e questo giudice non ha più il potere di riportarti al lavoro guardate che in questo paese è stato legittimato il furto del pane, il furto della libertà cioè è accaduto qualcosa di gravissimo ed è accaduto non tanto per avere la possibilità di licenziare, perché poi non è. tant'è vero che non è accaduto, ed è uno degli argomenti neoliberisti più ricorrenti, i licenziamenti non sono esplosi, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era instillare nella mente del lavoratore il fatto che può essere licenziato in maniera illegittima, che può essere demanzionato, che può essere controllato a distanza, con una disoccupazione galoppante che è strutturale, che nessuno vuole abbattere. Perché serve per indebolire l'offerta di lavoro nel mercato del lavoro, cioè i lavoratori. Cioè in un modello del genere il rapporto tra lavoro e democrazia diventa, eh, diventa veramente difficile. Ed è vero quello che si diceva poco fa. Cioè il capitalismo ha una grande abilità che invece non abbiamo noi perché siamo rappresentati male. Il capitalismo ha la capacità di cogliere le opportunità delle parentesi emergenziali. Parentesi emergenziali reali o artefatte che siano, cioè pensate al lavoro agile, pensate allo smart working, io ho scritto anche di questo, cioè lo smart working esiste dal 2017 nel nostro paese, in realtà il telelavoro esiste da decenni prima, nessuno se l'è mai filato perché alle grandi multinazionali non è mai interessato minimamente a conciliare le esigenze di vita di lavoro dei lavoratori, mai, non è mai interessato, esplode nella parentesi emergenziale perché si coglie quell'opportunità per raccontare il fatto che lo smart working è la risoluzione di ogni problema, sia individuale che collettivo, abbiamo letto di tutto sui giornali, che lo smart working oltre a contenere i contagi serviva per salvare il pianeta dall'inquinamento, per risolvere il problema della mobilità, per lavorare da dove vuoi a quando vuoi, lo stato sociale si ritrae ma non vi preoccupate, la soluzione è lo smart working perché se hai il disabile in casa io ti faccio lavorare in casa e lo puoi assistere in questo modo, puoi lavorare da dove vuoi, dalla spiaggia, dalla montagna, dal cottage, sei libero. Spazio e tempo di lavoro presentati come catene da spezzare per la nostra emancipazione. Andatelo a chiedere ora ai lavoratori che cos'è diventato il lavoro agile. Niente norme in materia di salute e sicurezza, la perdita di importanti presidi di retribuzione, diretti o indiretti, la perdita, la perdita delle indennità, la fine degli argini tra il tempo libero e il tempo lavorato, si lavora sempre con il lavoro che ti insegue in ogni momento, con strumenti di lavoro e con strumenti personali privati. Questo è timidato. E non è vero che lavori da dove vuoi, perché lo smart worker lavora da casa, non puoi lavorare da dove vuoi, è una fesseria che tu puoi lavorare da dove vuoi. Anche le recenti linee guida in materia di lavoro agile nel settore privato l'hanno messo nero su bianco, che il luogo di lavoro va concordato con l'azienda, Di smart. gli unici ad essere smart sono stati loro, sono state le grandi imprese sono state le multinazionali che approfittando di un vuoto incredibile di stato sociale di rappresentanza sindacale di consapevolezza hanno fatto un grandissimo affare e purtroppo continueranno a farne perché noi siamo incredibilmente indietro perché a a loro ce l'hanno la visione non ce l'abbiamo noi ehm, tornando invece un attimo a te marco ehm... no. Tu nel tuo libro eh, parli anche appunto di, di tutta la tua esperienza in eh, Rider Union in Bologna e spieghi come, ehm, diciamo, l'esempio dei Riders sia eh, quasi eh, qualcosa che stupisce, nel senso che eh, quella è una categoria di lavoratori cosiddetti eh, inorganizzabili, no? ovvero quei lavoratori che è molto difficile per tutta una serie di ragioni ehm, che si uniscano e che costituiscano un'organizzazione un per, per lottare per i propri diritti. E nonostante questo invece, ehm, prima Torino, poi a Bologna, e in generale in realtà su scala europea, mondiale, ci sono stati insomma delle, dei tentativi di, di lotta, di, di ribellione nei confronti delle piattaforme e nei confronti de, dello, dello sfruttamento che queste piattaforme attuavano. Volevo chiederti Marco... Ehm, Innanzitutto, di appunto raccontare un attimo per chi magari non, non lo conosce che cos'è stato, che cos'era Edersino in Bologna e poi vorrei anche sapere da parte tua come è stato un po' eh, viverlo in prima persona. no? Ma sì, eh, grazie, grazie. Insomma, della domanda mi dà anche l'opportunità di condividere questa esperienza. Ma io provo diciamo, su questo secondo blocco tematico, chiamiamolo così, di discussione, provo a fare un po' l'ottimista, cosa che raramente faccio, perché, insomma, chiaramente eh, sottoscrivo tutto ciò che ha detto Samino prima di me, ma eh, è anche vero che in realtà negli ultimi anni abbiamo assistito, come dire, anche a qualche esperienza positiva, diciamo così, da questo punto di vista, e che, insomma, per completare anche il quadro della riflessione vale la pena, insomma, Uh, sottolinearla, rifletterci sopra, renderci conto: questo non riguarda soltanto Radiazione in Bologna, chiaramente che in realtà è un microframmento di una galassia ben più ampia insomma il movimento dei lavoratori rider in realtà è stato un movimento internazionale, è un movimento internazionale, eh, stessa cosa insomma per gli autisti di Uber, eh, adesso stiamo vedendo anche campagne di sindacalizzazione di successo dentro Amazon, stiamo vedendo insomma, anche esperienze interessanti eh, sempre di organizing nell'ambito di multinazionali come Starbucks per guardare come dire anche a contesti che non sono quelli italiani, quindi qualcosa effettivamente mi pare che si sta muovendo anche eh, da un altro punto di vista c'è secondo me anche una crisi per certi versi questo sarebbe un discorso forse anche un po' più complesso ma vedo una crisi dell'aspetto dell promissorio che è stato anche del capitalismo, cioè c'è un cambio di, di registro dentro una riflessione che non è più solo quello del vi promettiamo un mondo meraviglioso ma oggi come dire appunto è un capitalismo del disastro, dell'emergenza no? voglio dire, quindi non c'è più la grande promessa di successo della globalizzazione ma al contrario c'è la leva su come ci salviamo da non solo le ultime ma in generale rispetto a tutte le sfide sociali ed ambientali che ecco, ci attendono nel, nel presente, nel futuro prossimo ed immediato, insomma, ecco a che ci dice la scienza. E questi sono anche aspetti sul quale è importante poi Uh, riflettere e collegare perché non possiamo neanche più permetterci di tenere lo sguardo soltanto su alcuni aspetti, ma insomma il lavoro si deve fare a mio avviso anche un po carico, uh, come dire, di sfide che vanno anche oltre quelle che eh, sono magari gli aspetti che più vanno contraddistinto rispetto alla, tra alla loro alla tradizione del movimento operaio. Eh, eh, per tornare all'esperienza delle reazioni e quello che ha rappresentato per me, beh, sicuramente è un'esperienza fondamentale, prima di tutto, per comprendere un mondo come quello del capitalismo di piattaforma che oggi magari ci appare molto più eh, chiaro rispetto a alcuni eh, aspetti che fino ad ora c'erano celati, prima fra tutti chiaramente lo sfruttamento del lavoro. Però è stata anche un'esperienza, come dire, molto interessante di, per interrogarsi non solo sulle trasformazioni economiche, ma anche appunto su quelle che sono state poi le pratiche di lotta, il, diciamo, quelle che possono essere degli strumenti, ecco, dal quale eh, ripartire. Ed ecco, insomma, io credo che ci sia... Ci siano dei terreni che pur appartengono alla storia del movimento operaio che potrebbero essere riscoperti, prima fra tutti quelli del mutualismo, che secondo me è una pratica fondamentale anche nell'ottica della ricomposizione di quella frammentazione di cui parlava Salino. Il mondo dei rider sembrava un mondo appunto inorganizzabile non solo per le, le tecnologie digitali, ma anche per l'alto livello di turnover che c'era lì dentro, per la, differ per la, la differenza che c'era in quel contesto, per cui c'era tanto lo studente con il lavoretto quanto il migrante. Come dire che con i soldi delle consegne ci, ci pagava l'affitto qua e magari mandava anche qualcosina a casa, quindi situazioni molto diverse. In realtà le esperienze di sindacato su questo terreno non sono neanche nate con l'idea, ok, il sindacato, ma così come tutte le esperienze che citavo prima, Amazon, Starbucks e quant'altro, in verità nascono prima di tutto come esperienze di mutuo aiuto, perché... Il sindacato secondo me non nasce quando, cioè, per carità è importante anche farsi la tessera, però non nasce quando si fa la tessera, nasce quando due persone si ritrovano, parlano degli stessi problemi e si rendono conto che quello che condiziona le proprie la propria vita lavorativa non solo non è una sfiga personale ma in realtà è un'ingiustizia di sistema e che in quanto tale può essere come dire modificata e trasformata se ci si organizza. Questo è quello che è successo nelle piazze delle città uh, di Torino, di Bologna anche senza come dire nessun tipo di sindacato, cioè lavoratori che si ritrovavano e, e che parlando via via hanno sedimentato il fatto che eh, nonostante magari differenze di colore della pelle, nonostante differenze di età, nonostante tante differenze di provenienza, eh, in realtà erano tutti all'interno dello stesso ciclo di sfruttamento, eh. e questo secondo me è stato un passaggio fondamentale. Il secondo passaggio fondamentale è stato secondo me anche rendersi per certi versi conto che mh, eh, nell'economia di oggi mettiamola così, i rapporti di forza tra lavoro e capitale non sono sempre agibili o almeno nel contesto delle piattaforme digitali non c'era neanche, essendo lavoratori autonomi non c'era neanche la possibilità di formare eh, formalmente un sindacato ecco, no? ci cioè, sono dei settori nel quale esiste delle tutele, ma in realtà e questo non parlo solo dell'Italia, sono due terzi lavoratori del mondo che lavorano in condizioni totalmente informali ecco. E quindi in questi contesti, secondo me, l'intuizione che sta del movimento The Rider è stata quella di. Uh insomma uscire da una dinamica solo lavoro e capitale di provare a far leva come dire in questo senso sul ruolo che lo Stato ha in termini di regolazione eh, dell'economia e di arbitro mettiamola così di queste, eh, di queste vicende e questo secondo me è stato un elemento aggiunto cioè la lotta per il riconoscimento in questo senso ha consentito non solo avanzamenti sul piano formale e dei diritti ma anche dal punto di vista della coscienza mettiamo così tutto ciò per dire che eh, come dire senza chiaramente di smettere tutto quello che è l'apporto delle lotte per la redistribuzione che sono quelle come dire che per certi versi fanno capo all'articolo 3 2 della Costituzione eh, ma chiaramente la mia impressione è che bisogna aggiungere di fianco alle lotte per la redistribuzione le lotte per il riconoscimento eh, che sono ad esempio le lotte che hanno portato avanti i rider, che sono le lotte che portano avanti i lavoratori informali che sono le lotte che portano avanti anche larga parte del mondo precario la cui posta in gioco non è soltanto la possibilità di avere accesso alle tutele ma anche di avere possibilità di avere accesso a una cittadinanza sociale mettiamola così in senso ampio quindi un rapporto che come dire non riguarda solo il datore di lavoro ma riguarda poi la società nel suo insieme ecco io mh, credo che se eh, allarghiamo un poco lo sguardo oltre, eh, come dire, quei ambiti più classici e tradizionali, vediamo che c'è tutto un filone emergente che, secondo me, è un'importante linfa vitale al quale bisogna, dal quale, secondo me, bisogna attingere, appunto, per mettere, adeguare, come dire, quello che è il movimento del lavoro a delle sfide che sono, come epocali, di natura ambientale e sociale, che ormai, come dire, fanno parte del presente e eh, sul quale è urgente attivarsi. Eh. Esatto, c'è cioè, sicuramente moltissimo lavoro da fare e poi come dicevi tu Marco, eh, forse il sindacato inizia davvero non tanto quando ci si fa la tessera, eh, anche se certamente anche questa è una cosa importante, ma quando mi viene da dire ci si riconosce nell'altro, no? eh, cioè quando si capisce di star condividendo lo stesso destino e di star soffrendo delle stesse problematiche. E forse bisognerebbe partire proprio da questo lavoro di natura un po' più culturale per arrivare poi a costruire appunto dei nuovi spazi di lotta e per provare ad opporre la resistenza contro le nuove e, e le vecchie anche forme di sfruttamento di cui abbiamo parlato. E niente, detto questo, io vi ringrazio tantissimo eh, per esservi prestati a questa intervista, per essere stati con noi e saluto anche chi ci ha ascoltato e ci rivedremo sul canale di De Sottosopra. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie, grazie a mille a tutti voi.